Come funziona la prima seduta di chiropratica e che cosa si fa? Ciao da Giovanni Garavello, faccio il masso fisioterapista e il chiropratico da più di 20 anni, da 26 anni proprio quest'anno. Come funziona una seduta di chiropratica e come si fa? Dipende dal chiropratico, dipende dalla scuola di chiropratica io che provengo dalla scuola della massofisioterapia unisco i test muscolari che sono questi ai test posturali e chiropratici che sono questi poi una volta fatti questi due test io li faccio in modo molto molto preciso allora avviene la seduta di chiropratica in che cosa consiste la seduta di chiropratica? molti miei colleghi mettono dei loro pazienti altri mettono delle, dei modelli o delle modelle a far vedere come funziona ma io rispetto la legge sulla privacy quindi non voglio che le persone non appaiano in video ma come funziona? allora proprio dopo i test faccio reclinare le persone sul letto e comincio a lavorare prima sul setting della schiena come nella foto poi lavoro sul setting del bacino, come nella foto. Poi lavoro sulle gambe, sugli arti inferiori, sui piedi. E poi lavoro sul cranio, come nella foto. Eh, tra la, eh, il test e la prima seduta di solito ci si mette un'ora e un quarto, un'ora e venti so che molti dicono che i chiropratici sono molto veloci nell'anamnesi e poi nelle tecniche perché lavorano solo ed esclusivamente sulle ossa io invece lavoro su tutto l'apparato muscolo scheletrico e questa metodologia è una metodologia che ho messo a punto io quindi prima si fanno i test posturali come nella foto poi si fanno i test muscolari, come nella foto, e poi il trattamento sia vertebrale che muscolare. Un caro saluto da Joe, puoi cliccare qui e vedere nei prossimi video, puoi iscriverti al canale e puoi anche iscriverti in abbonamento a questo canale, a pochissimi soldi e ti darò dei consigli gratuiti online. Un caro saluto da Joe, ai prossimi video!